Secondo me Raimondo è contento <ride> anche secondo me piace andar forte Sto aspettando che arrivi Lorenzo per andare a correre con il suo mitico Raimondo con il passeggino proveremo per la prima volta a correre 10 km in 40 minuti se avete capito bene 4 al chilometro chissà se il suo Mitico Raimondo riuscirà a supportarci per questa idea. Poi nei prossimi giorni Lorenzo proverà a fare il record mondiale col passeggino correndo molto più veloce di 4 km, ma non lo farà per 10 km, ma bensì per 50 km. Ad ogni modo, oggi è sicuramente un esperimento che vorremmo provare. Vado a incontrarlo, ci vediamo tra poco. Ma poi ti vedremo da Gerry Scotti? Dai, se tutto va bene, simbolicamente il Guinness me lo consegneranno, diciamo, anche lì. Quindi pensi che oggi sotto i 40 minuti riusciremo a farcela? Facciamo un attimo prova percorso, eh? Esatto. Ma ci portiamo anche la Bonnie? Io la porterei, ci può dare una mano. Ma mi sembra che stia, stia bene da sola, eh? Superstar! Guarda com'è in forma, più in forma di noi. Per chi fosse preoccupato per il piccolo Raimondo sappia che abbiamo adottato tre accortezze. In primo luogo il passeggino che è davvero eccellente ed è pensato per la sicurezza del bambino. Inoltre il percorso di 2,2 km della Valle Olona sulla pista ciclabile con degli spazi assolutamente dedicati a chi voglia camminare e andare in bici. E soprattutto ci siamo assicurati che le cinture di sicurezza fossero ben allacciate e questo ci ha consentito di correre a tutte le velocità ma lo sai usare sto Polar? vai dai un po' che lo uso la domanda però sorge spontanea ma da dove è nato tutto ma diciamo che io ho sempre cercato delle cose innovative e anche diciamo, in questo ambito, appena abbiamo saputo che Raimondo sarebbe arrivato, ho subito avuto l'idea di, di correre con lui. Pian piano mi sono informato e ho partorito diciamo, questa idea: prima correre e poi provare a battere il Guinness di prima. Ho optato per Run Wiscotten, questa gara di Wiscotten che le distanze di 50 e 100 km è eh, una gara piatta e quindi correrò la gara il 10 settembre a Winscott in Olanda. E dopo pochi minuti mi sono accorto che correre con il passeggino non è davvero un'esperienza banale. Pensavo fosse più semplice, mm, prima cosa spingendo il passeggino ovviamente una mano eh, bisogna sempre utilizzarla appunto per spingere il passeggino quindi anche il movimento della corsa non è più quello abitudinario del mio fisico ma un movimento diverso che sicuramente va anche a usare muscoli diversi quindi è stato proprio più difficile del previsto l'adattamento a questo movimento appena sceso in valle mi sono accorto nel riscaldamento che non avremmo sicuramente corso davvero lentamente stiamo già correndo a 4 senza passeggino ma quanto perdi? correndo con il passeggino. Secondo me va fatta una distinzione sul tipo di terreno e sulla pendenza, considerando diciamo, una piatta, secondo me 15 secondi al chilometro. Proprio per questo ho scelto una scarpa non così estrema ma con piastra in fibra di carbonio almeno sull'avampiede che mi permettesse di correre ai ritmi suggeriti da Lorenzo. Dai per la corsa dovremmo secondo me farcela correre a 4 km un bel percorso sì sì dai ce la dobbiamo fare eh, ma tu stai correndo il riscaldamento a 350 va bene ma ti devi abituare a avere il passeggino sì ultimamente un po' i ritmi sfasati diciamo così dai il fuso Fuso del Messico. Poco prima di partire eravamo entrambi focalizzati su Raimondo e su come gestire il suo tempo durante la corsa. Raimondo eh, in tre ore e poco più tendenzialmente un'oretta la dorme, le altre due ore diciamo che cercheremo di, di dargli qualche gioco, un po' di musica e magari che si guardi anche un po' il paesaggio e il tifo. Siamo pronti Raimondo? Papi sei pronto? Prontissimi. Oh, ma dobbiamo fare 10 km a 4 km, è un casino qua, fa troppo caldo. Eh sì. Cosa diamo a Raimondo da mangiare? Ma gli diamo questo qui da mangiare. Poi è stato Pronti Via, io ero focalizzato sul filmare, Lorenzo sul correre e ovviamente Raimondo sul suo giochino. Non serviva nemmeno un guru della corsa per capire che dopo pochi minuti stavamo correndo davvero più forte, più forte del ritmo che ci eravamo imposti e proprio per quello ho chiesto a Lorenzo come aveva impostato la sua preparazione. Io ho iniziato prestissimo, dopo tre mesi ho, ho iniziato a correre e subito ho, ho avuto la fretta di provare a fare questo Guinness. In questi mesi ho fatto una preparazione, diciamo, da 50 km quindi una preparazione da maratona allungando un po' Il lungo domenicale, il lungo domenicale l'ho sempre fatto col passeggino e anche gli allenamenti quotidiani a parte quelli delle ripetute diciamo. Sui cambi di direzione abbiamo qualche piccolo problema ma stiamo andando a 3,40 sì, infatti, infatti, infatti, infatti guardando e filmando da dietro ho capito che davvero il passeggino era incredibile. Sono andato verso la Tule, la Tule è quella che la maggior parte dei corridori usa. Nella Tule ho scelto due tipi di passeggino, uno per l'allenamento che è l'Urban Glide 2 e uno quello che userò per la gara che invece è il Glide 2. Bisogna letteralmente spingere in tutti i sensi perché spingendo si piega l'ammortizzatore interno e la curva si va. Giunti a metà gara al quinto chilometro mi sono accorto che avevamo un vantaggio competitivo rispetto al tempo che ci eravamo prefissati ma questo ovviamente è il bello della diretta Lorenzo il quinto a 3.43, come mai? Vabbè. Stiamo andando troppo forte Sì, stiamo andando troppo forte Vabbè dai, faremo un minuto in meno Sì dai la cosa comunque che ci ha frenato in generale sono stati i cambi di direzione. Ma questi pezzi con la ghiaia non sono un pochino troppo duri. Poi al settimo chilometro è arrivato un evento imprevisto che speriamo non succeda a Viscoten ma Lorenzo sicuramente l'ha gestito molto bene. Ovviamente io devo cercare di, di far sì che Raimondo sia nella sua condizione migliore. Diciamo per ora si è comportato sempre bene o a dover essere pronto a qualsiasi eventualità. È caduto il giochino di Raimondo ma noi andiamo avanti. proviamo anche questa eventualità. Se per caso cade il giochino il 10 settembre si combatte il nostro la mamma è preoccupata eh comunque oh, non l'ho mai vista così tranquilla ovviamente al giro successivo il giochino è tornato al nostro piccolo lo prendiamo a prendere adesso Bratte. abbiamo ripreso il giochino ma Raimondo non era preoccupato niente, come niente, non ci voglio mancano soltanto 800 metri comunque esatto. poi è chiaro che da esperti statistici i calcoli li abbiamo fatti davvero bene siamo giunti al traguardo davvero molto felici siamo arrivati 100 metri eh sì. che dici Massi? ce l'abbiamo fatta secondo me vai dai direi che ci sei per Biscoten. sì cioè, dai, tutto procede bene siamo le dita, ma ci siamo. Allora, problematiche che hai incontrato oggi? No, anzi, ho provato anche dei terreni un po' più sconnessi del solito, queste velocità, eh, che possono sempre essere utili, queste dinamiche. Tutto bene, dai, io sto bene. Raimondo, esemplare. Dichiarazione caldo. Dai, ci siamo divertiti. Voi ragazzi stay strong keep running se potete iscrivervi al canale nei prossimi giorni ci saranno ulteriori recensioni di corsa non ho tanta fortuna di poter correre con tutti questi potessi amatori evoluti ma quando succede è proprio bello grazie ancora ciao alla prossima